Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics e Marco007 e siamo tornati su Kirby Star Allies Allora, in questa parte continuiamo l'ultimo mondo tra virgolette mondo, perché è lo spazio Ma tanti mondi Che poi mondo? Cosa vuol dire? Cioè, mondo... spesso ci riferiamo al nostro pianeta, vai al palazzo dei sogni Però... però... Non però il nostro pianeta si chiama Terra quindi. E, e non chiameresti mai Marte il Mondo, quindi è un po' strano. <ride> perché l'ha uccisa per un Perché vogliono ammazzare un'amicizia come compagno uh. Uh. Quando è che userai gli altri personaggi? Li userò negli ultimi tre livelli. E l'ultimo userò Adelaine. No, perché non è l'ultimo personaggio. Perché? Scusa, chi rimane? L'ultimo personaggio non è quello, mi sa so che è c'è pure da. No, no, è che io preferisco The in battaglia Va ah, bene, lascia stare Lascia stare Vai? Pianeta Cavallo, let's go! Wow, che riflessi! Marco! Perché non smetti mai? Volevo l'ama. Vabbè, fa niente. Uh. Cosa fa niente? Grazie, tu dici fa niente perché non ho fatto io a te. Le abilità servono. Vedi? Non combatti da solo. Io non esisto. Ah no, abbiamo fatto notare che i nemici sono più o meno... In Vedete? Allora, i, i mini boss nel, negli ultimi mondi, mi sa anche, anche solo nel quarto mondo, sono tutti meno colorati. Però non sono, non sono né più forti né più deboli de, degli altri boss, sono uguali. In questo livello, invece, dobbiamo sconfiggere tutti i mini boss per riuscire a, a liberare il finale. No! c'è una porta rossa ah è una porta rossa vabbè, tanto non c'è pazzo c'è pazzo? no, c'è pazzo tanto io dico sempre cose sbagliate tanto tu dici sempre tanto tanto non aspetti mai perché tu mi devi spiegare perché diamine non aspetti mai una volta Perché non vuoi mai aspettare che io prendo quello che devo prendere? Vabbè prendi quello che voglio. Ci mancherebbe altro che prendo quello che voglio. Dimidria la voglio io. La vorrei io. Divide è un po' più tante. I mini boss non servono per ora. Sono per... Uh, più avanti. Infatti ti lasciano il drop Cioè ti lasciano la cosa con, con la vita. Ok. Tanto c'è Banzi Vabbè tanto ma c'è Banzi appunto te lo puoi prendere con Bugs ma se tu volevi nocchere giù <coughs> E il lottatore in questo gioco non è che sia tanto diverso dal Wrestler Mi la fasci. Io preferisco il Wrestler però mm -hmm. Stai scherzando è, è, è bello non, non, non è qui Segui me Vieni qui No È un pastore che porta le pecore Visto che c'è la lancia ti tipo un bastone. Vabbè, <ride> oh, vai pure con la... Joy Fondo, questo non duro Il mio pito! Il mio peto! Vai! Che creiamo cibo da noi! No, questo non è cibo, questo è la non crea tanto si sì, creaci grazie si sì, ma ne crea di più l'attacco curativo dai sei in serio ok ora possiamo andare alla fine del livello ma ci serve ci serve un'altra cosa ma che cos'è? il tassello il si sì. come, come lo prendiamo lo, non lo prendiamo andiamo alla fine del livello forse non c'è certo. <ride> Ok, ghiaccio. Ah, oh, vi vedi. Bonchere uh, uh, Allora no. Bonchere si può fare qualcosa. Allora, allora dobbiamo andare avanti. Basta, dobbiamo andare da parte. Con la sì. che le due. Sì. cosa hai fatto? Sì, vero. Ah. Videa, due volte. Videa è il... è il tuo punto. Non è. Sì, è servita per due pagine Che abbiamo figli? No. Sì, si ghiaccio Eh sì, però la... si, però si può usare anche Vivio. A quanto pare. Questo non è calcolato. Non ti sei per trasformare in Kirby Doctor. No, no, no, no, no l'ho... 7 minuti e 50. Ok, fino al arrivato... Chi sarà il boss di questo pianeta? Quello è Zebon il verno abbiamo vinto io e Vividria una vittoria schiacciante e via finito finito lì c'è Mago sopra Lotta per l'Acolo ok 4 immagini completate su 12 quindi sono un terzo, ve lo grazie. Chi vedete con, con le spalle larghe? <ride> o forse no? Sarà un reboot da un altro gioco? O forse no? Tipo Bonecomb? O forse sì? Ehi, ma siamo già alla battaglia! E voglio questo Vi assicuro che questo boss non lo vedrete mai più è unico È inimitabile. Sì nel, nel vero senso della parola Oppure lo uccidiamo non può più volerci. Andiamo? Aspetto, sì. E poi prendiamo l'ama. L'ama è che... chi lo usiamo? Ah, è vero, fiammiere. Fiammiere, ma togli il, il Ok, possiamo andare ok non possiamo no possiamo andare dobbiamo andare non è la battaglia ma è solo una stella amici ci hanno fatto depositare i nostri amici proprio perché abbiamo bisogno di nuovi amici purtroppo mm. o forse no ce l'ho posto è la prima volta che usiamo la, la caramella mi chiede la stella di città e anche l'ultima è vero eh. Eh. io sto seguendo le stelle mm, segui le stelle forse tra di loro c'è la stella polare quindi chi vi arriverà no. mm -hmm. Mm -hmm. Fuoco Chi è fuoco? Nessuno Siamo diventati fuoco Ma poi l'abbiamo lasciato Non io Io non sono di fuoco Perché ha detto ha detto sì? Duc de Zack Tanto lui è di oh no. Tyler Praticamente si suddividono In diverse uh, In, in diversi. No, prima, prima taglia e poi così fuori. In diverse abilità, uh, più, cioè più o meno in diverse sì, abilità sì. nella stella che c'è. Quella di taglio, quella di fuoco, quella di elettro, quella di ghiaccio, quella di acqua. Non so perché le dici tu. Vabbè. Quella di bomba pure. E quella di roccia quindi, che è anche bonkers. Sì. E poi c'è quella normale, che è Kirby senza vita, barra i lottatori, per esempio. Lì sono tutti i poker. Devi comprarla, ci sono tutti i poker! Oh oh, oh, oh, oh. Vai lì, sopra! Lì ci sono delle pareti da spaccare! Spaccale! Devi comprarla, ci sono tutti, tutti i Pokémon. <ride> ok, passello vedere. Compra la stella amici. La stella Pokémon. Medizione limitata. La stella Pokémon potrebbe causare dipendenza po patologica. Uh, ninja. Uh, no, no. Uh, sì, sì si, sì, con la ninja posso di spada. ninja! Sì, ho capito. Ok il primo e un ultimo boss con Tan -tan. chi è ma è naturale um. la conoscono tutti è grandma direttamente da un gioco di kirby che non lo so ok è invincibile o oh, forse no non lo sappiamo ma lo scopriremo insieme ecco qua Qua ci, ci mette... Ora spara, spara, spara a gran parte. No. Questo si... posto c'era, esisteva, però si combatteva in un altro motivo. Ecco, ma gli abbiamo tagliato un braccio. Scusa, non mi va in faccia lo stesso. Mi si era bello. No! How dare you! Come dai? Ah, è vero, posso tagliare pure io, però Però sei comparti. Qua c'è, potrei sentire. Attacca, attacchiamo, attacchiamo. Evviva! Ok. Mi sa che non si poteva più ri rigenerare l'armatura. La ok, un boss molto ads. Che ripeto che non incontreremo mai più. Mai più. Mm -hmm. Perfetto. E nemmeno nell'arena lo incontreremo. E appunto. Mi sa. No, no, nell'arena non c'è perché bisogna usare la stella amici. Non va bene. No, no. In In viene. Viene. A parte Vuoi selfie. selfie? No. No capo. <ride> Perfetto. E abbiamo completato anche Un attimo, guarda se abbiamo preso tutto nell'ultimo livello che non lo so se sarà era... mm, Sì, ok. Questi sono gli altri livelli che dobbiamo ancora cercare. Ok, quindi cosa siamo 15 minuti, possiamo fare un altro livello e un'altra luna. Mm. Non mi va. Come non ti va? <ride> Fallo! Okay. Non è che lasciamo un video così. 15 minuti. Solo gli scemi fanno dei video così corti. <ride> ti ha lanciato un cuore, ti ho diventato Kirby cuore. Kirby amico! <ride> Kirby nemico! No! amibo. <ride> che solo poco fa ho scoperto che si chiamano amigo perché con due iper, periguini. Ah, davvero. No? no. Ah, giusto. <ride> potevo farlo pure io. Lo so, io potevo anche non attaccare niente. Però ne avevo bisogno. Mmm. Lama più ghiaccio. L'ama più ghiaccio, non taglio più ghiaccio, serve l'ama. Mm. Com'è che si può? Ah, stai qui. Qua dove sto io. E fai un, Fai una grossa l'hai fatta grossa oggi figliola eh si sì, molto grossa non riesco a tirare lo scarico dice Squirps <laughs> oppure il girondello no Squirps il girondello fa la cacca del vater pubblico nello spazio ok allora Cerchiamo di andare in fretta e di non morire così. No. Eh. Qui è piuttosto utile la vita. ice eh. nice. Perché molti nemici, molti nemici come quello di acqua possono usare la vita. No, devi... Ah, sul serio? Oh. mi dispiace ma lo scatto batte tutti livello extra partita qua ci sono 4 livelli extra per io. no 5 si sì, 5 Uno. Io, io, io lo so e non diciamo niente anche se un po' si intuiscono ma solo un po' eh, forse ce l'ha scritto prima Bu, vento Era buono. Io voglio volo. No, tu non vuoi Io volo Abbiamo preso... No oh, No, abbiamo preso l'iride No No Ci serve l'iride Castello Dato <coughs> Togli cigli no. Sì, tolgo i cucino Sta ancora lì Guarda cosa posso fare. Magari Bunkers, bunkers! No! Vabbè, fa niente, tanto non ti serve più a niente. Tutte c'è? il tasto è? Il tasto lo lo prendiamo dopo. O forse l'abbiamo già preso, io non lo so, non lo ricordo. Vedi, vedi qui, vedi qui. Ecco, l'ho fatto io. E qua sta il tassello no? no. No, non è vero. Ah ah, stavo scherzando. Ah ah. ah. Sta qui il tassello. Ecco, vedi il tassello iride? Non l'abbiamo preso, non la, la, la dobbiamo saltare, fa niente. Vai a prendere. Di per nonno! Che siamo dei bambini! Bonkers! Date a Bonkers, poverino! Oh, bonkers ci morisce. <ride> uh. Dobbiamo andare indietro. Però anche qui c'è qualcosa. E biba, abbiamo preso tutto! questo mi sa che è il primo gioco che salva le vite di kirby in che senso salvare le vite? che adesso ne abbiamo 127 eh ah, in che senso? nel senso che quando chiudi il gioco le vite si resettano di kirby io non lo sapevo come no? ma stai scherzando? vabbè uh, questa parte è la ricordata io no, sta nella... cosa? come si chiama? Che sta... alla est. Bonkiaz, il mio dorato cucciolotto. Mi sa che ci serve il fuoco, anche se non ci serve il fuoco. volevo rivedere la festival una delle abilità più belle più anonime nel senso che nessuno se la ricorda dici ehi abilità festival cosa? abilità festival cosa abilità festival fila livello scusa ho, ho 122 anni sono un po' solo, no. tu sei sordo è eh, appunto no. mm. Nella prossima parte di... No! Nella prossima parte cosa? Siamo a 22 yeah. Nella prossima parte di... Oh. Di stiracchi Luna, Dai, non mi piace Zan partizan! Non è vero, è Flamberga! Non è vero, è Fabrizia ok andiamo da Fabrizia squadra per vincere qui qui <ride> pokemon a caso. e più ciucci meglio ciucci pokemon viacchia per tutti ma non lo so se lo faccio fermo <ride> okay. si sì, non faccio niente la bonkers l'ha presa è bonkers il consiglio eh? eh sì. è bonkers consiglio abbiamo già finito tutti i collezionabili del livello LOL andiamo? <ride> Ash. Eh sì. quelli, quelli più buoni se li libera, mentre lo schifo di Pikachu, che intanto è buono ma non è un Raichu, no, no, non se lo.. Non, non lo libero. Ho liberato Charizard! Scusate per le persone che, hanno, che non hanno ancora guardato la seconda stagione, però c'è una terza stagione io non l'ho guardata ma so che è libera io no eh ti ho spoilerato la terza stagione tanto si sa so. che asce stupido sarà pokémon ne nessuna lega Vincerò insieme a te contro il male perderò pokémon anche se team rocket è tanto ciuccio è stupido ok basta parodia <ride> parodia ok boss it's a boss star con rematch contro sgrunt guarda un po' chi si rivede sgrunt guarda un po' chi si rivede fran fra, fra non avrei ah, sì. mai pensato di incontrarti di nuovo per essere essere pafusello. E io che pensavo di averti spedì, si è sotto le marcella di Jean Bastien. Mi resta bella. che assicurarmi di toglierti di mezzo in modo definitivo questa volta. Ma non è una cosa di, di ghiaccio. Sarei lo so, aver lo so. Ah, ho sempre sì. avuto uno scutolo di ghiaccio per la mia collezione di trofei. Tu sì. non hai una collezione di trofei. Sì. E <ride> che ne sai? L'attrice del Gera. Li, li hanno inventati sulla terra i trofei, non qui. Per né ne nel pianeta pop e né ne nel tuo pianeta già su Smash è <ride> commentare <gli elementi. ride> appunto e però smash non è su di Smash sì. 4 anzi Smash 3 Smash 3 perché okay, poi Smash Pro Smash 4 è ah è vero è... hey, dobbiamo usare fuoco non who cares i easy lo stesso La pistola d'acqua usa Una delle mezzarie una è, una è una bambina E' appunto, una bambina Sfruttamento minorile Il capo, Il Mr. Mr. Ines Cattivo, Mr. Ines Siamo mangiando una bambina Abbiamo ucciso una bambina perché è stata mandata all'esercito Di Jean Bastion è Una cosa brutta. Eh già. Vorrei i piedi di Bunkers che si buggano al terreno. Sembra che ha 3D più perché ci sono le pieghe <ride> dei piedi. <ride> è vero. Perché? Che poi i bonkers sono ha il pupille. <ride> Indemoniato. Perché adesso i tassi di ci danno un, un, un tassello alla volta? Eh sì perché... Pe ah aspetta aspetta. Perché Agnes ha... a delle bambine come schiave? Perché uh, Bomarx non è il pupile? Scopriremo la risposta a tutte queste domande nella mm -hmm. prossima puntata. A tutto. Reality? Kirby? Kirby e i suoi amici. Ciao, Kirby? <ride> chi morirà nella prossima puntata? Lo scopriremo a... Tutto. Reality? L'isola di Bowser di <ride> Ok, alla prossima Ciao